Sono gelosa degli uomini, scrive nel suo diario Silvia Plath, quando non ha neanche vent'anni. E in una lettera la grande poetessa Ingeborg Bachmann scrive a Paul Celan, il 27 giugno del 51, Ti amo e non ti voglio amare, è troppo, è troppo difficile, ma prima di tutto ti amo. Allora, questo libro è il, il mondo visto dalle donne, diciamo, ma quali donne? Le donne scrittrici e dare la parola a loro su una serie di, di temi e su cui forse non abbiamo ancora ascoltate attentamente. È un libro costruito a mosaico in cui... Io ho scelto dei brani che mi hanno colpito, che, che ho amato particolarmente eh, in grandi e piccoli romanzi o lettere diari eh, di tante scrittrici diversi, diverse, eh, da Virginia Woolf, inevitabilmente, a Jamaica Kincaid, a Dorothy Parker, a Yasmin Reza, a Dacia Maraini e tantissime, tantissime, non basterebbero dieci minuti forse a farne tutto l'elenco. E poi ho ricucito questi, questi brani, eh, alcuni sono veramente bellissimi e ci fanno, ci fanno ripensare rileggere eh, l'opera di queste scrittrici in, in un altro modo, credo, messi così in risalto. E, e questi brani sono cuciti in una sorta di corsivo Collettivo, no? citando il celebre libro di Nina Berberova, Il corsivo è mio, ma la mia intenzione è quella di pluralizzare questo corsivo. È un corsivo collettivo, è il prendersi la parola, sottolineare le proprie intenzioni attraverso questa mia scelta.